Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e in questo episodio continueremo il mondo 5. Non mi ricordo che galassia, credo la, la, seconda, la seconda galassia. Sì, la seconda. Vediamo, allora la galassia eh, l'abbiamo già vista un po', la, cioè la scorsa parte. Qui qua sto per sbaglio seguendo eh, la, il filo viola, ma quello che dobbiamo seguire è quello verde. Wow. Bene come avete visto l'ultima volta quando l'ho aperta, tra virgolette, cioè l'ho scoperta, perché ero. La, la galassia si chiama circuito oceanico. Infatti è simile a quella uh, del Mantase. Insegui il brigante marino Questo è il brigante marino Quel brigante bisogna fermarlo Quello sarebbe il brigante dell'oceano, adesso ci penso io. Non credo proprio. Come ho detto nel, um, nell'ultima parte di Smash, cioè, come nell'ultima parte di Super Mario Kart. Eh, vabbè, che c'è? I pinguini sono tuoi amici? Se li vuoi indietro l'oceano, passa per questi otto anelli è facilissimo allora sto dicendo come nell'ultima parte di Clash e nell'ultima parte di Super Mario Galaxy eh, vi ho detto che taglio i tentativi falliti infatti li ho tagliati pure qui eh, la, la parte prima durava circa un'ora eh, questo è molto facile non serve andare troppo veloce basta che entrate negli anelli e non è saltate nessuno uh, yeah, è facile capire quando uh, ne spawna uno perché fa una pirouette e se ne li passate tutti vi do una stella semplice hey. Hey. Ecco, fa pure un suono. Um, il guscio non ci serve visto che non, va, non, non serve andare veloce, basta andare, basta andare attraverso gli anelli. Potremmo pure perderlo, però lui spawnerà comunque gli anelli. Infatti, io non l'ho perso ancora. Eccolo qui Ecco, ne ha creato un altro. Prego. Ma prendo il guscio perché mi sto annoiando. Questo comunque è il primo tentativo perché era facile. Cioè, questo no, nulla vi può uccidere a parte, vabbè, l'aria. Cioè, la, non è l'aria. La mancanza d'aria. Ecco, abbiamo vinto. Yay. E abbiamo ottenuto una super stella. Il moglie non stava seduto. <ride> Lui è pure felice, almeno sembra felice, forse è la sua espressione normale. Evviva si gioca! Perché il brigante marino ha rubato, ha rubato il, il pianeta ai pinguini. Pianeta, cioè un pianeta fatto d'acqua e qualche isoletta lì intorno. Quel pianeta, ai pinguini. E eh, eh, i pinguini non potevano più fare il bagno. Infatti la prossima galassia è un bagno con i pinguini! Che felicità! Questo è un taglio perché io avevo fatto.. avevo sbagliato la, la prima galassia Più veloce di un pinguotto! Pinguotto, sì! I pinguatti credo che sia quel tipo di pinguini con il casco visto che sono quelli che fanno quelli che fanno le cose Sono loro. Vabbè, questi moci danno dei consigli. sapete, gli stessi consigli sono. Ti darò un consiglio. Passa attraverso gli anelli non numerati per riuscire ad accelerare. accelerare, infatti questa è una corsa. Mi e bla bla Ci vorrà un po' prima di completare il cannone Un attimo di pazienza Alla gara pinguotto non ho vinto Oh beh Se vuoi partecipare alla gara pinguotto Parla all'istruttore L'istruttore è quello rosa non lui, l'altro. Ma stavo. stavo andando in un'altra isola perché non vedevo l'istruttore, proprio l'istruttore e il coach. Come quello di Mantasurf, ma l'istruttore, come ho detto prima, è quello di, di sa da solo. Vuoi fare una gara? Facciamo una gara, sì. Sta per iniziare la gara pinguotto, partecipi. Ci ecco ci sto via si comincia questo è un taglio perché la prima prima avevo perso e... allora cosa da spiegare tempo è il vostro tempo il miglior tempo è il tempo che eh, che ci mette il vincitore di solito a, a vincere se, vince, se non vincete voi se vincete voi può cambiare Um, altre cose come seguite il.. prendete i gusci e seguite il consiglio del brigante perché, um, perché gli anelli e i gusci vi rendono moltissimo veloci e senza i pinguotti vincono. E se i pinguotti vincono. <ride> vi uccidono! No, non c'è proprio una battaglia, però, No, così. Dice, il pinguotto dice ah hai perso che peccato e, e Mario muore <ride> senza motivo così no un po' di tempo ecco siamo primi senza quell'anello non, non allora um, prendi il Oppure i, i pinguot possono prendere anelli e eh, eh, ad esempio prima il uh, pinguotto uh, coach aveva preso un 1,25,35, uh, ci, ci sei fare, ecco la medaglia d'oro, bla bla bla. mi ha bloccato uno sfavillotto di 8 oh no Non mi ricordo questo sfavillotto di otto Forse non l'ho fatto perché non ne avevo abbastanza Boh vediamo È lì dietro vicino all'ingresso al mondo 6 che non possiamo ancora raggiungere ecco quello lì tra la la ehi parlo con te hai degli ascolti che voglia di mangiare la stroke già che dico una 10 100 mille tra la la ad ogni ascolto bla bla bla ok no da mille allora non me la ricordo io vediamo Pensavo di averne dati abbastanza ma si era fermato da solo. Ci siamo! Sono sazio E ora trasformazione Com'è che si chiama forse del caso? Granello di sabbia! Allora! non mi ricordo proprio nulla mangia il fungo... questo ah, è brutto sono morto un casino in questo mangia il tuo fungo preferito stella stella eh, nota musicale allora in questa galassia bisogna scegliere tra il fungo bu e il fungo ave e scegliere il vostro fungo preferito io scelgo quello bu perché anche se è quello con più ostacoli è quello con cui si riesce a volare meglio perché allora è quello con più ostacoli perché ah vabbè è eh, quello con più ostacoli perché ci sono comunque i bu che si innamorano di Mario quindi vanno addosso um, la, le luci che fanno tutto con il power up le sabbie mobili se si cade e basta mentre per la per l'acqua gli unici problemi sono i V sempre um, poi, l'acqua qui e basta. E eh, vabbè, il fatto che non si può volare all'infinito. Però eh, sì, appunto, sì, si può volare all'infinito con il fungo buco di molto meglio. Quella stella non la uso perché pensavo che si potesse usare il V anche in questa sezione ma non si può usare e, e quindi devo usare quel, il power up della stella. Qua tentando di andare dall'altra parte, non, sono morto. Comunque lì bisogna semplicemente prendere la stella, andare in questo punto in cui c'è la fessura senza morire come ho fatto e continuare a, ad andare verso sinistra senza saltare mai, a meno che non ci sia un burrone tra le cose. Come vedete la struttura di questo pianeta è, fatto a, è, è a spirale e la spirale porta a questa specie di luna che è un po' più sopra la superstella qua stavo rischiando di morire non cercate di fare un salto in lungo perché è molto piccola la la l'atmosfera della luna come sempre ce ne mancano zero però non andiamo a prendere Peach per ora Questa per vengrà sincronizzata bene perché sennò Vengo disincronizzato e poi Sembro un po' stupido, lo sai Circuito oceanico ultima galassia in cui c'è pure la galassia speciale cioè la, la missione speciale sei l'argento delle mie brame in questa missione bisogna raccogliere tutte le stelle argento in giro per il pianeta e non è un livello marino cioè c'è l'acqua però non, vi, non bisogna entrare nell'acqua visto che uh, c'è il fungo ah, allora qui ero morto, All allora ho saltato nel dritto, cioè ho tagliato. Quindi questo è il... Um, è il tentativo giusto. ed è una come vedete qui ci sono molte astroscatcher che ci servono per il ghiottone che sta in questa galassia, gal galassia che blocca il la, il nuovo pianeta una stella argento mi sembra di averne vista una da tercine parti Ciò ha già costruito un cannone, come aveva detto prima Ora si vola sull'astronave e si usa un essere marine Marine? Manine Ecco allora il giottone Su un cannone salta su e spara se vuoi tu Bella canzone comunque è vero, sono fissati con, con le api in ultimamente cioè prima la, la, la, la galassia extra vabbè comunque l'ombra di Mario Ape è uguale all'ombra normale di Mario um, sto dicendo prima la galassia extra del, del mondo 4 poi la prima galassia del mondo 5 che è uguale a dolce ap l'ambia um. E ora questo con uh, il gemellaggio della... della uh, uh, di questa galassia con uh, le api. Questo da solo a sto schegge che non ci serve. Uh, uh, uh, uh, uh. Uh, Quella que per ora ci serve soltanto per uh, la palma che sta qui che sopra ha una stella argento E come vedete sul pianeta centrale c'era una stella argento non c'è nessuna stella argento a parte quella uh, in cima al pianeta uh... <ride> Qui ho provato costantemente a volare ma non ci sono riuscito Questo serve per collegare questo pianeta e l'altro E per ritornare sul, uh, sull'albero bisogna tornare indietro indietro perché se no non si può fare. Qua ci ho provato però poi ho detto che c'è un power up del, dell'ape anche, anche in fondo però non mi sono ascoltato da solo <ride> E si torna indietro No qui stava una Mario Ate no, non c'è Sei troppo pesante Mario Non ci vai lì Cosa fai? Stoppi cosa sto facendo alleluia finalmente ho capito le nuvole più basse degli alberi ecco poi pensavo ma come ho perso il favorato invece no era solo l'ombra che è uguale c'è l'ombra che in virgolette visto che è tipo l'immagine che che è Mario attraverso gli oggetti qua decido di perdere il favorato per passare all'altra isola E qui c'è l'ultima stella che ovviamente. Uh, sa, che ovviamente alla fine fa una molto lontano da, da quest'isola. Ecco qui, questo è il vecchio pinguino. Quindi almeno lui c'è. Mentre i coach non ci sono I coach sono due C'è quello del manta surf e quello del Del nuoto in generale Quindi non, non, so, non so se sono la stessa persona Ma credo di sì Devo ricontrollare Ed ecco qui l'ultima stella normale di questo episodio la prossima stella sarà una stella verde extra. Oh no, ma no, non è vero! La prossima stella sarà la stella del pianeta extra del uh, il gettone. No, su comete. Basta, è una cometa fantasma. Cosa non me la ricordavo proprio. Cometa fantasma. Forza fantasma che circuito oceanico. Yeeeeeeeee! Yeah. Hello. You want Vuoi. come back Vuoi. Vuoi. Vuoi. Vuoi. Vuoi. Vuoi. Vuoi. Vuoi. con la z anche se non serve beh si sì, serve però l'ho fatto Vuoi. Credo che Mario... Cosmo Mario sia più intelligente del pinguino... Eh, del pinguino nuotatore. Del pinguino Ma ha saltato un, un... anello quindi non credo. Potevo lanciare il guscio a Cosmo Mario. Vabbè. Avrei perso tempo però visto che mi sta le calcagna. 74 stelle, un sacco. Nel... All'inizio dell'episodio avevo 69, quindi uh, 5 a episodio circa ne faccio Perché oggi ho fatto il golosone le tre galassie normali le tre missioni normali la cometa 6 episodio in generale ok qui bisogna eh, raccogliere oh, 40, 40 mini stelle Meglio non andare sott'acqua però visto che non ce ne sono di altri sott'acqua ci sono soltanto in aria dove sta e si va a scuola con, il... con l'acqua che ho perso Oh no, c'era un altro scheggia sott'acqua. L'avrei perso. le altre sette le prendo più un quattro tre stavo per morire 2, 1, è 0 4, 3, 4, 4, 4, 4, Ah, è vero! Io la, il pianeta l'avevo già sbloccato perché avevo fatto già un tentativo su questo pianeta, quindi non mi è servito a nulla. Potevo evitare tutto. Vabbè, comunque um, questo tipo di pianeta lo conosciamo già perché l'abbiamo già fatto. È identico a un altro che abbiamo già fatto in passato proprio però vecchissimo uno dei primi episodi fate, fate come me perché poi garantite di un bordo e poi fate la croce così come sto facendo io ora non c'è più um, cioè il centro di gravità di questo pianeta ora è la stella quindi è impossibile da perdere Come potete vedere sono apparsi video precedenti e video successivo se è stato già caricato e la playlist. Ricordatevi di iscrivervi e se volete vedere altre serie divertenti di cioè altri play, potete consultare le, le playlist della